Ora vi racconto di uno dei personaggi italiani più conosciuti nel mondo, Michelangelo Buonarroti. Lui nacque in una terra particolare della Toscana, la terra arretina in provincia di Arezzo. In quella terra nascevano spontanei due tipologie di alberi molto amati dal grande artista, l'albero del fico e l'albero dell'Ulivo. Nello specifico un fico nacque in quella terra, il fico dottore. Un fico che non è dolce, quasi amarognolo, molto particolare. Infatti, se voi guardate la Cappella Sistina, nel quadrante del Peccato originale e nel quadrante della cacciata dal Paradiso, al centro c'è un albero dove un serpente antropomorfo femmineo tenta Adamo nel carpire il frutto della conoscenza e l'albero che ha rappresentato Michelangelo. È un meletto, quindi una mela, ma è un fico, perché le antiche tradizioni dicevano che il fico era l'albero della conoscenza per antonomasia. Questa fragranza è ispirata ai grandi lavori marmorei, ai grandi lavori dei cicli pittori che troviamo a Roma dell'artista Michelangelo Bonarroti, ma soprattutto è una grande dedica alla sua terra e agli odori amati da Michelangelo. Nel cuore troviamo una voluta straordinaria di fico insieme alle foglie di ulivo e a tutta la struttura della pianta dell'ulivo molto amata dall'artista con dei fiori che lo rendono leggermente esuberante e brioso con una volutà di incenso e pepe nero per finire con un accordo di cipriolo nella base che fissa la fragranza, la rende forte e sensuale